Eh, questa... Beh, io sono Matteo, della Voce delle Oste. E eh, appunto, secondo me, visto che qui si parla di Industria 4.0, che come cercherò di spiegare nella, nella mia prima introduzione, eh, ha una storia, no? inizia, non inizia solo da oggi. Adesso lo spero vada bene. Questo tono di voce per il video, La, se, a mio parere, proprio perché ha una storia. Eh, per iniziare a parlare delle funzioni di Industria 4.0 si deve andare a leggere un documento interno della Fiat del 1989 in cui si legge, riprendendo eh, con la volontà di riprendere i modelli di produzione e di organizzazione del lavoro giapponesi, si scrive si legge l'asservimento del fattore lavoro e dice proprio asservimento alle necessità critiche del sistema, eh, eh, eh, critiche del sistema azienda Fiat è inevitabile. Quindi nel 1989 Agnelli e la Fiat si pongono il, eh, il punto di come asservire il fattore lavoro agli interessi dell'azienda. L'industria 4.0 è diciamo, una tappa importante che prevede anche la funzione dello Stato come finanziatore con gli incentivi, che serve, come spiegherò, spero almeno, cercherò di dicere la mia, eh, che serve appunto alle aziende per aiutare ad asservire la forza lavoro. Un, un modello, dicevo però, che parte da lontano, cioè parte dagli anni 70-80, in realtà in altre, in altre nazioni anche prima, cioè dagli anni 50, ma che, che qui in Europa e specialmente in Italia eh, inizia dagli anni 70 e soprattutto 80, dagli anni 80 in poi, con la ripresa, eh, ripresa dell'organizzazione del lavoro giapponese per l'esattezza della, della Toyota, il Toyotismo. Perché dico che l'Industria 4.0 è legata a questo sistema di organizzazione industriale? perché innanzitutto, se seguendo proprio pagina eh, 48 della, della, dello spirito Toyota di Ono, che è l'ideatore, il, il teorizzatore del, del sistema, del sistema eh, industriale, di organizzazione industriale della Toyota, lui dice proprio che eh, la, il sistema industriale della Toyota è stato organizzato per vincolare, con uno degli obiettivi principali, quello di diminuire il potere dei lavoratori all'interno dell'azienda. E in effetti, il, quel sistema che adesso andrò a esporre, che stanno cercando anche qui in Italia di, di mettere, eh, di, di, di implementare, diciamo, nelle, nelle, e hanno già iniziato ad implementare per esempio in Fiat, con UCM e compagnia varia, è stato, è stato proprio possibile Toyota iniziarlo ad applicare a partire da una lotta sindacale enorme tra il 52 e il 53, dove gli operai Toyota hanno fatto due settimane di sciopero eroiche e sono state spezzate da, da ONU e dalle patrie. Da, in modo tale che i sindacati combattivi e gli operanti combattivi fossero espulsi dalla fabbrica in modo da poter implementare quell'organizzazione in Toyota che poi appunto fa da scuola anche per gli europei. In cosa consiste in fondo questa, questa, questa, questo nuovo sistema di, di, di, di relazioni industriali? Innanzitutto consiste nel... Eh, uno dei pilastri, che sarà importante anche qui come verrà, è quello che i giapponesi chiamano muda, cioè quello di distruggere e togliere ogni tempo morto nel lavoro di un operaio. Cioè se per esempio un operario per andare a prendere un pezzo, per andare in magazzino, deve andare a cercare la chiave, quei tempi lì non hanno valore aggiunto, bisogna eliminarli. Bisogna calcolare quindi al minimo, a ogni, bisogna parcellizzare la mansione dell'operaio nei minimi termini, nei, nelle minimi unità di, di, di, di, di movimento, in modo tale da calcolare il tempo di ogni singola azione che si parla, per esempio in Fiat usano il sistema ErgoWAS per fare, si chiama ErgoWAS, e usano il tempo, l'unità di tempo è 0,036 secondi, quindi è quello il, il tempo da cui vogliono, in cui vanno a scavare per cercare i tempi morti, insomma, quindi proprio neanche, ne, nemmeno il centesimo di secondo va sprecato di lavoro, e, eh, in modo tale da rendere più produttivi gli operai. Da non, eh, in modo tale appunto da far riprodurre a un operaio quello che prima producevano magari più operai, producendo uno stress non indifferente. Faccio, faccio un esempio e poi faccio anche un esempio a questo proposito in Italia. Eh, in, eh, per esempio in Toyota, eh, arrivo eh? vabbè, ve lo dico, poi se lo trovo ve lo ripeto, in Toyota... Eh, il, eh, si, quando si doveva cambiare, avevano, dovevano, quando dovevano produrre su una sola linea più tipologie di macchine sì, dovevano cambiare per l'interagura, eccetera, eccetera, la macchina per, a seconda del, del, del, del modello che in quel momento no, in linea doveva andare in produzione. Se negli anni 50 eh, il tempo per il cambiamento eh, della macchina eh, appunto eh, consisteva in, un, in una mezz'ora, dieci anni dopo si era passata a 5 minuti. E, era la, la... e tutto senza implementare diciamo, la nuove tecnologie, per così dire, la macchina, ma proprio riempiendo i tempi vuoti e non produttivi del, del movimento degli operai eh, che erano molto più veloci a svolgere il lavoro in sintesi la stessa cosa è, è accaduta e adesso questo invece ve eh, lo cerco perché è interessante è, è, è accaduta in ecco in, in fiat quando dal 2005 in pratica dal 2008 si è iniziati ad introdurre questo nuovo sistema di, di relazioni di lavoro insomma in cui l'operaio eh, devo aumentare la fruttabilità, si tolgono i tempi morti eccetera. eccetera Per fare un esempio, eh, dal 2005 al 2007 al allo sfruttamento di Cassino quando si è iniziato a produrre questa ricerca agli sprechi, il combattimento agli sprechi eccetera. Eccetera, ehm, una, una croma eh, aveva un costo medio di 39,2 euro. Ehm, per quanto riguarda la manutenzione, insomma, delle macchine, eccetera, eccetera. E nel 2007 di 21,1 euro. Quindi, è sta, quindi diminuendo i tempi morti, non è, no, evitando qualsiasi spreco di, di materiale, eccetera, eccetera, i costi per l'azienda sono, sono calati vertiginosamente e quel che poteva fare, appunto, un opera, eh, quello che facciamo più operai eh, uno per accedere, ora lo può fare benissimo, uno naturalmente al prezzo, al prezzo di un, un, uno stress più alto. E non dico stress più alto io, perché me lo immagino, anche se è naturalmente evidente che queste cose portino a stress più alti, ma, ehm, ma arrivo subito, il, Paradossalmente, ecco, paradossalmente, se questi sistemi che vanno a calcolare al, al, al, al millesimo proprio i movimenti, i movimenti degli operai, fanno sì che gli operai uh, non debbano fare spostarsi per prendere, per prendere la chiave inglese o, quello, o lo strumento che gli serve, non debbano fare movimenti difficili perché è tutto calibrato, per esempio non fanno più movimenti che alzano le braccia sopra le spalle perché sono faticosi non si devono più piegare in Fiat questo per esempio naturalmente e questo naturalmente però fa sì che facciano sempre qualcosa cioè a un certo punto faccia sempre qualcosa ehm, il, eh, se in Fiat questo ha portato a cosa ha portato? ha portato che se un minuto di lavoro, per il, secondo lo statuto dei lavoratori, per esempio, possa essere caricato di valore aggiunto, cioè di movimenti eh, che produttivi, per così dire, per il padrone, per l'84% di un minuto, cioè il resto è il recupero, per esempio, oggi invece, eh, oggi invece è... Eh, 90, un fiat, dove si, fa, dove si fa un accordo separato, il contratto nazionale, non vale più, eccetera, eccetera, e per, per il 98%, per, la saturazione del minuto è il 98%, cioè un operaio se prima in un minuto di lavoro lavorava produttivamente l'84% di quel minuto e poi dopo poteva, anche solo facendo, diciamo, camminando a prendere appunto un pezzo, eccetera, eccetera, poteva riposarsi, per così dire oggi invece la saturazione di quel minuto è al 94% e questo è in fiat, ma parlo della fiat perché comunque è indicativa rispetto anche a altre aziende meno importanti in cui, in cui queste cose questi, questi sistemi, sistemi si, vengono, vengono implementati sono venuti implementati perché dico Perché dico che Industria 4.0 riesce, eh, serve a, ad andare, va, va verso, continua ad andare verso questo, questo sovraccarico di lavoro dell'operato? Perché, mh, secondo appunto, per esempio, eh, uno Lairi, cioè l'Associazione Industriale Italiana di Ricerca per l'Industria, è appena uscito, forse ce l'ho anche qua, un, un libricino di un certo, ecco, questo qua, sì, verso manifatturiero 4.0, scritto da un ricercatore, confindustriale, naturalmente, eh, che si chiama Sesto Viticoli. Bene, questo Sesto Viticoli immagina da dei progetti, appunto, a, a, a, ai, ai padroni, a, a, a, a, a, a quali tecnologie implementare, quale per esempio una delle tecnologie... Eh, a cui vi titolo di piccolo, da più importanza è quella che si chiama Internet of Things, cioè, eh, cioè la possibilità delle varie macchine nei processi produttivi di essere immediatamente collegate l'una all'altra anche in, da altri stabilimenti. Per cui se per esempio si sa che eh, a valle del processo produttivo, per così dire, cioè quando si assemblano i prodotti, c'è un ritardo, la domanda magari è minore è meno di quello che ci si aspettasse quindi bisogna produrre meno e così via, immediatamente la macchina manda un messaggio a monte del, del ciclo produttivo che dice rallentare o al contrario immediatamente aumentare questo cosa fa sì? Fa sì che eh, le, attraverso questi sistemi di controllo delle macchine che sono in grazie al versante 2.0. i ritmi dei lavoratori sono immediatamente controllabili attraverso, attraverso le macchine e quindi e questo oltretutto è uno e qui si può fare una, parete, una breve parete, è uno dei pilastri anche del, periodo del periodismo, cioè il cioè come chiamava eh, Oros, oh, no, cioè il visual management ossia il rendere visibile Ogni sezione, ogni, ogni sezione, minima sezione del processo di produzione. Il manager deve sapere quanto è il tempo che si adopera per fare qualcosa, si spreca. Tut, e quindi l'Internet of Things, eh, il sistema prima del toyotismo, eccetera, eccetera, serve appunto a questo. Questa cosa è interessante, apro una parentesi perché bisogna farla. Eh, in, quando, eh, a inizio del Novecento, eh, si inizia a, eh, a, a, a, a sviluppare un altro sistema il sistema precedente rispetto a questo cioè quello che viene chiamato Taylorismo. di controllo della, della forza lavoro, sia se si andava a cronometrare, il Taylor è diventato famoso perché aveva iniziato a usare il cronometro in sintesi nei processi produttivi, andava a vedere attraverso il cronometro quanto era il minor tempo possibile per fare una mansione per svolgere una mansione e sceglieva gli operai a seconda di, di, di questi parametri qui, no. i sindacalisti americani si lamentavano perché dicevano i, i, i, padroni, i master: no, così Adam Smith, diciamo, i padroni, che sarebbe una, poi dopo anche un, un, un termine da ritirare fuori perché è un termine scientifico. Eh, non è, I padroni eh, ci, vo, ci vogliono controllare vogliono controllare, cioè noi che abbiamo le competenze per fare il lavoro, eccetera, eccetera, che fino adesso ce lo siamo gestiti noi, lo, i padroni ci dicevano cosa produrre, eccetera, e noi ci gestivamo i tempi, eccetera. I padroni attraverso questi sistemi ci vogliono controllare. Ebbene, questo sistema qua, eh, Toyotismo, Internet single Synthesis, è un'evoluzione in fondo di questo. Cioè di, erode, eh, di, cioè, di tenere controllato al limite. Fino all'ultimo, il, il lavoratore facendo sì che eh, ogni momento, anche di socializzazione e perché no di politicizzazione, delle, cioè di, ogni momento, ogni momento di, di, del lavoro debba essere dedicato al lavoro. Per cui fai fatica anche a fare attività sindacale a un certo punto, Sei, perché il padrone ti controlla, non puoi spostarti da una postazione all'altra per parlare con il lavoratore. Il padrone ti controlla. Quindi questa cosa qui della della dell'opacità operaia come la chiamavano i sindacalisti americani che da un punto di oggi se senti parlare il padrone, come? ma noi dobbiamo controllare tutto perché è nostro diritto sapere, non sapere qua e là, no, non è vostro, non è vostro... cioè dipende da sempre dal che punto di vista no si guarda, perché se lo guarda dal punto di vista del padrone allora va bene, allora potremmo trasformare tutti gli schiavi dal punto di vista del padrone. Dal punto di vista dei lavoratori invece l'eliminazione di quell'opacità è un problema è un problema e i padroni lo sanno e infatti i metodi di, di, di controllo del lavoro si sviluppano anche per ridurre si sviluppano anche per ridurre. e ehm, si, eh, chiusa la parentesi sull'opacità non so quanto preso io il tempo vorrei prendere un sacco di tempo. 16 minuti 16 minuti, minuti qui sono ancora un sacco di testi sì, sì, sì. interessante eh, quindi, eh, quindi che l'azienda appunto con, questi, con questo nuovo metodo di controllo del lavoratore, di programmazione della produzione, che non è più programmiamo, diciamo oggi di come si parlava anche prima, devo programmare tot, eh, tot pezzi, si lavora per quei tot pezzi, no appunto tramite l'Internet of Things che dicevo prima. A seco, immediatamente a seconda del, di, di cosa chiedi il mercato e se ne accorgono subito a livello a, a valle del, del processo produttivo tu puoi immediatamente cambiare i tuoi piani per così dire perché una macchina, perché una macchina immediatamente si collega alla... E, e questo cosa significa? significa che tutti questi, questi problemi diciamo, si scaricano in fondo sulla, sulla, sui lavoratori che devono essere pronti a cambiare i loro ritmi, a, cambiare magari, a, a ruotare tra le, loro, tra le loro mansioni, devono essere pronti magari ad utilizzare anche più macchinari, ad utilizzare più macchinari. Un lavoro, cioè non c'è più, più la squadra di operai legata a un macchinario, c'è un lavoratore che deve tenere dietro più macchinari. Quindi lo stress aumenta ancora di più. E questo utilizzo di macchinari, appunto, dipende da cosa ti chiedono. Quasi alla giornata in Giappone, qua poi magari lo diventerà. La... E però ti, ti fregano bene, diciamo, perché? Eh... Ma tu tieni dietro quei macchinari, tu conti qualcosa, ma no, tu non conti in realtà nulla. Perché è vero, perché è vero, e qui, qui c'è la parte più difficile da spiegare soprattutto nell'immediato se questi sistemi li mettono nell'immediato nelle fabbriche, magari un po' più complessa, perché eh, loro ti dicono eh ma tu non sei più come i vecchi operai degli anni 70 che noi ti diciamo cosa fare e tu fai. No, tu sei un operaio formato, sei responsabile delle tue macchinine e anzi ti chiediamo per piacere, e perché questo se c'è qualcosa che non va nella tua postazione, viencelo a dire. Che noi poi la sistemiamo, a parte il fatto che questa, qui, questa cosa qui nelle prime volte non è vera, nel senso che loro che tu dici qualcosa poi non si sistema un cazzo, ma a parte quella, c'è anche il problema che ti danno l'idea di contare qualcosa, che c'è appunto l'asservimento della, della classe operaia, come dice, però solo nella, nella, nella fase operativa, cioè di come migliorare il tuo lavoro lì ma non dici, assolutamente tu non puoi dire niente sui ritmi di lavoro che puoi fare. Quindi sono calcolati a priori. Cioè le, le, le tabelle dei, dei, dei tempi, dei, dei ritmi a cui tu devi sottostare, sono a priori. Cioè è il padrone che ti dice, eh, tu, secondo me, siccome questo movimento si può fare in un certo, in un certo tempo, in quell'altro movimento si può fare, no, tu devi produrre il top pezzi, insomma tu eh, sono questi tempi, questo, tu non hai voce in capitolo su quelle cose poi al massimo aiutare i padroni a sistemare dei problemi davanti alle macchine per aumentare la produttività per così dire quindi eh, paradossalmente tu eh, senti di contare qualcosa e in realtà diventi strumento del tuo stesso sfruttamento e in, in Giappone questo è evidentissimo per esempio in Giappone adesso non mi sono potuto portare tutti i libri, però c'è un professore americano che ha scritto una cosa interessante sulle ore di straordinario che si fanno in Giappone. In Giappone fanno un sacco di ore di straordinario. Perché bisogna stare, perché bisogna produrre, perché il mercato ci deve di produrre quel, quel modello lì c'è fare straordinario e se non lo ti impongono loro si suicidano. Perché in Giappone c'è anche il livello di suicidi a causa degli altri ritmi di lavoro più alto del mondo. Quindi si, da un lato, diventano, eh, da un lato che pensano di contare qualcosa gli operai e poi dopo si suicida. Poi ci sono anche quelli che lottano. Eh, non è che ci sono solo quelli. E, e, e noi adesso facciamo questa sembra proprio per questo. Non hanno, eh, interessante a questo proposito è... Vado un secondo, devo andare a, a, a cercare... Ah, eh, sì, eh, sempre per parlare dei ritmi di lavoro. C'è un altro un studioso, questo si chiama Pietro Basso, che ha scritto, che eh, adesso non sto a citare, però ha fatto un'intervista a una lavoratrice francese eh, di una fabbrica in cui appunto si inventati questi nuovi sistemi di lavoro e ha riportato questo studio una, una, una frase secondo me molto significativa che fa venire anche la primoncia cioè on court, on court toujours a prele cioè si corre si corre sempre presso il tempo cioè eh, questo è la, la, quello che questo operaia francese Aveva come impressione rispetto a questi nuovi metodi di lavoro e scusate adesso però volevo trovare ehm, Ah sì, qua. E eh, nel 2015 è uscita anche in Italia una ricerca. Eh, su, sugli stabilimenti Fiat dove appunto questi sistemi si, non si, chiama, si chiama World Class Manufacturing in, in Fiat, cioè WCM sono stati applicati e appunto questa discrasia per così dire tra credere di contare qualcosa e, però, e magari anche credere di far meno fatica fisica perché comunque tu non fai movimenti strani o ne fai meno ma proprio per però, eh, aumentare il tempo produttivo come vi dicevo prima c'è questa distorsi appunto tra queste cose qui che si credono cose buone tra gli operai e però poi dopo in realtà quello che l'operaio percepisce è appunto una cosa con che adesso riferisco si dice il 52% degli operai Fiat secondo questa ricerca fatta dalla FIM quindi neanche la CISA praticamente, un po' servi dei padroni non credo che qua ci siano grandi delegati film, però anche se fossero, questo pensiamo il 52% dei pareri positivi eh, rispetto alla domanda il mio lavoro è meno faticoso. Cioè il 52% di operai pensava che il lavoro fosse, e però c'era un 60% di operai reputava invariato il livello dello stress e della fatica. Quindi da un lato c'è un c'è cioè una leggera maggioranza perché il 52% comunque è una leggera maggioranza di operai che pensava che vedeva che non doveva fare più gesti piegarsi alzare le braccia eccetera. però proprio un 60% un 66% reputava che comunque lo stress fosse invariato quindi sta cosa che ti rivendono con FINDUS VCM serve a tutti serve anche per gli operari no, non lo è perché lo stress anche se non è magari immediatamente fisico, diventa appunto mentale, nella misura in cui tu devi eh, stare dietro a varie macchine imparare sempre cose nuove e magari qualità di salario cioè, hai eh, capito perché quello che magari Dario ne parlerà meglio, di queste cose ne parla, però anche questa cosa qua, cioè le tecnologie vanno avanti, tutte tecnologie oltretutto che servono per aumentare lo sfruttamento, eh, soprattutto l'internet T, e tu ci stai dietro e manco d'aumento che sarà, Anzi, di più, eh, per esempio se entri in Fiat, aumenta, ti dicono tu devi stare dietro la tua macchina perché così si prevengono incidenti e quindi devi imparare un po' come è fatta la macchina, mantenerla eccetera eccetera e gli addetti alla manutenzione che sono più specializzati su quella vengono usati meno perché sono un costo maggiore quindi praticamente eh, aumenta, aumenta lo stress del lavoratore che deve tenere dietro la macchina eccetera eccetera Beh, se, ah, sfruttandolo infatti di più perché non mette manco lo stipendio e, e, e lascia a casa magari dell'agente specializzato o comunque lo usi meno a paghi meno. Ecco, ci sarebbero un sacco, sacco di altre cose da dire rispetto a, queste, a, a come i padroni aumentano le tecnologie con cui i lavoratori aumentano il sfruttamento però... Eh, e anche, anche volevo anche arrivare da questo a fare ragionamenti un po' più generali, ecco. cioè nel senso che bisogna chiedersi il, per, il, il perché di questa nuova di questa di questa di questa eh, cioè, tutto ad un colpo si, si ha ah, industria 4.0 eccetera eccetera. La FIA si sveglia dagli anni 2000, dal 2003, dal 2005, poi però infatti è dal 2008 che implementa il WCM. Perché? Perché effettivamente noi, abbiamo, cioè noi siamo ancora in una fase di crisi, perché se ne dica, e, questa, e i padroni eh, hanno un solo modo. Qui si apre un'altra discussione naturalmente sulle, sulle cause, del perché, del com'è e come non è, com è la crisi. Ma hanno un solo modo storicamente i padroni per uscire dalla crisi. Cioè quella di, di svalutare la forza lavoro e le macchine e, e, e il capitale stesso. In che modo avvengono queste due cose? Beh, svalutare la forza lavoro si è detto fino adesso. Cioè tu sfrutti eh, il doppio un 30% in più un'ora di lavoro dell'operaio aumentando appunto la saturazione dei tempi morti, eh, la saturazione de, de, de, del minuto stesso di lavoro Marx, Marx così avrebbe parlato di un aumento del plusvalore relativo ossia quella porzione di ora che si usa per lavorare quindi non, non tanto un aumento delle ore lavorate ma un aumento dello nell'ora singola nell'ora singola e, e, qui, e quello lo stanno facendo ma non lo stanno facendo solo in Italia, cioè, si pensa, è la risposta che stanno dando i padroni in tutta Europa, cioè in Grecia, dove la gente ha la fame, e eh, sì, eh, eh, è quello che si sta facendo, cioè si sta, si sta svalutando la forza lavoro per cercare di, to di fare, fare tornare alti profitti per poter uscire dalla crisi, Quindi, sì, questa è la questione. Dall'altro, e questa è la cosa a quanto presto. 28, 28 allora minuti questa è la cosa tranquillo tutto, sono poi al massimo ci sono domande poi alla fine nelle conclusioni se io che aggiungeremo qualcosa e l'altra questione è la svalutazione invece proprio del capitale oltre che della forza lavoro in che modo questo? in un modo molto semplice che per fare, per implementare le tecnologie di qui sopra cioè l'internet of things costruire macchine più efficienti anche, cioè c'è bisogno di soldi Va bene. e non tutti possono permetterselo e allora tutte, tutte le, tutti gli incentivi che dallo Stato tutti quelli che chiamano class cioè tutti i, i, i diciamo, le, le partnership le, le relazioni tra università e, e aziende per implementare queste nuove tecnologie possono permettere solo la Fiat può permettersela Pirelli che sta lavorando molto su queste robe qua che può permettersi a Può fa di fare ricerche e sviluppi in sintesi. Quindi tutti gli altri piccoli, per così dire, soccongono davanti all alla, alla maggiore efficienza, dovuta al maggiore socialmente al classe operario, a mio parere, delle, delle aziende più grosse. E quindi svendono. Questa è la svalutazione del capitale. Falliscono e svendono. In modo tale da far sì che. Eh, anche in Italia ci, siano questi, ci sia una concentrazione di capitale sempre in mani minori. Eh, queste, queste, queste tecnologie qua, in fondo, servono anche a questo. E tutte, questi, tutti questi, tutti questi eh, diciamo così, eh, incentivi a, agli investimenti in queste tecnologie qua eh, si collegano anche, dati dallo Stato, si collegano anche, per esempio... Perché poi dopo il sistema capitalistico è una totalità che andrebbe studiata nella sua totalità, si collegano anche, per esempio, alle riforme sulle, sulle, sul credito. Cioè, per esempio, qua chiudo su questa cosa qui. Oggi, eh, se, una, se eh, io banca devo dare a un piccolo imprenditore del credito, magari per sviluppare queste tecnologie, devo, ma, devo tenere in riserva un capitale di sicurezza, perché non sono mica sicuro che quel, che quel, che quel, creditore, che quel creditore, in corrispondenza alle passività della piccola azienda, appunto. Una, una cosa proporzionata alle passività. E naturalmente le grandi le banche non daranno mai i soldi a sta gente qua, perché non hanno interesse a tenere in deposito dei soldi e non poterli utilizzare per, per far fronte al, al possibile fallimento di questi piccoli. Capito? E, quindi tutto va, diciamo mi pare, tutto è disegnato eh, per andare verso anche quella concentrazione, centralizzazione dei capitali che non sfrutta solo gli operai, solo in gli operai ma anche per, eh, diciamo, per scoltire un po' di que quei padroncini, no? que quei piccoli... Quei piccoli appunto di cui tu in cui tu lavori, eh, che non possono permettersi di fare di, di far complementare certe cose, e che si trovano col culo per terra a un certo punto. Perché la, a meno okay, che appunto non abbiano, anche, non abbiano delle nicchie di mercato, però si trovano col culo per terra rimpolpando i la, la, la, la schiera dei disoccupati, la schiera degli operari magari a basso costo e, e fa Portando sempre, proprio se rimpolpano l'archivio dei disoccupati, poi naturalmente questo è un effetto direttamente anche sulla classe operaia che diventa anche più ricattabile, eh? perché dice c'è tanta gente che può lavorare al tuo posto, o accetti questa merda, o accetti questa merda di cacciato o di caccia. Quindi, questa, scusate se mi sono espresso male, però sono meno male direi. Eh, eh, eh, eh, questo, secondo me, a partire dall'industria 4.0 e, e, e, e dalle tecnologie che vogliono implementare. Nelle, nelle aziende si capisce un po' qual è il modello di capitalismo a cui poi non è più il modello di capire, qual è lo sviluppo del capitalismo oggi in Italia ma anche all'estero, perché ripeto: Pietro Basso citava i francesi, ma i metodi della Toyota, i primi ad avere importato sono stati i produttori di macchine.